1 novembre 1905, nasce l'attore Aldo Fabrizi. Sguardi, quando la parla giurita, con parli con le mani e butti giù il martello. Ma sì, sì, giù E che a mettere con il dito? Rimasto orfano di padre a 11 anni, per aiutare la numerosa famiglia, è costretto a fare molti lavori. Special bestia, poveraccio, che capita proprio con le froce sugli scappamenti. <ride> e quando si riempie delle, delle casse di de scarico, Poveraccio diventa più pericoloso della bombola dei gas. <ride> nel 1942 debutta nel cinema. Macchiettista a inizio carriera con Roma Città Aperta del 1945 interpreta un ruolo drammatico. Vincitore di vari premi, Fabrizi è anche sceneggiatore e regista. Lulù? Oh, e che vado? Luo eh, io mio, beh, abbiamo mio lei. Scusi, non prego. Lolo, tu non mi ami più, come mai non capisco. Tango slovo è piuttosto largo con tre battute d'aspetto e uno che va via. Io che sto a fare, Perché... muore il 2 aprile 1990. No, troppo femminile. Il mio grande torre. Artetto.